Benvenuti Logistics ed Analytics Italia, nel video di oggi ci occuperemo del circocentro di un triangolo. Il circocentro di un triangolo è il punto di intersezione degli assi, laddove l'asse è la mediana perpendicolare ad un lato del triangolo che quindi lo divide in due parti uguali. Allora, quello che facciamo di solito è, eh, selezioniamo subito la griglia, possiamo togliere gli assi in questo caso e selezioniamo lo strumento vincola alla griglia per eh, nostra facilità noi dobbiamo costruire un triangolo all'interno del pannello poligoni noi scegliamo la voce strumento poligono clicchiamo all'interno del nostro strumento di lavoro eh, nei vertici della griglia ABC e costruiamo questo triangolo, questo è un triangolo eh, acutangolo quello che dobbiamo fare adesso è eh, tracciare i segmenti eh, mediani ai lati, cioè gli assi e semplicemente si può fare andando all'interno dello strumento rette, vedete che eh, già c'è, ah, scusate all'interno dello strumento rette perpendicolari, già c'è praticamente la voce asse di un segmento e selezioniamo in un punto qualsiasi il dato e automaticamente ci, ci descrive... Eh, praticamente eh, la mediana, la perpendicolare che divide il lato a metà facciamo il secondo lato ed il terzo lato come vedete l'intersezione di queste rette per perpendicolari ai lati crea un punto noi il punto lo dobbiamo esplicitare spostiamo con la freccettina le etichettine perché spesso e volte GeoGebra non gestisce bene le etichette per esplicitare il punto di intersezione, cioè il circo centro, il punto di intersezione delle mediane, all'interno del pannello punti, scegliamo punto che deriva da un'intersezione e selezioniamo le tre, i tre assi del, eh, del triangolo, ed ecco che ci descrive il punto D. Vedete? a sinistra ci sono tutti gli oggetti che abbiamo creato elencati per categoria, tutti i punti, tutte le rette, tutti i segmenti e tutti i triangoli. Il punto D è il circocentro del triangolo perché viene descritto dall'intersezione degli assi del triangolo. Gli assi sono quelli perpendicolari che passano per eh, la, praticamente la metà di un lato. Adesso per, eh, per eh, fare un punto in più facciamo l'angolo. Descriviamo questo angolo qua per verificare che succedano degli eventi diversi a seconda se l'angolo è acutangolo o ottusangolo. Noi possiamo vedere, sempre utilizzando lo strumento freccia, che se il triangolo è acutangolo, per esempio il circocentro cade all'interno del triangolo. Se il triangolo per esempio è retto, vediamo che il circocentro cade all'interno di un lato, precisamente, mentre se il, tri il triangolo è ottusangolo, vediamo che il circocentro cade all'esterno del triangolo, ricreiamo un triangolo eh, acutangolo e con lo strumento circonferenza possiamo ad esempio utilizzare lo strumento compasso, clicchiamo nel circocentro, poi clicchiamo in uno dei vertici ed ecco che viene fuori un una circonferenza, facciamo il vincolo ai tre vertici ABC, riclicchiamo e abbiamo fatto una circonferenza che parte precisamente al suo centro all'interno del circocentro del triangolo e che avendo come centro il circocentro circoscrive il triangolo. Vediamo nuovamente quel fenomeno di prima, verifichiamo che se il triangolo è acutangolo, il circocentro è al centro del triangolo. Se prendiamo e spustiamo uno dei vertici creiamo un, tri un eh, triangolo rettangolo vediamo che l'angolo è 90 gradi il circocentro è sul lato se noi invece creiamo un triangolo ottusangolo vedete che l'angolo è superiore a 90 gradi, il circocentro è esterno ma costruisce sempre e descrive una circonferenza che praticamente circoscrive tutto il triangolo mentre il triangolo è iscritto in questa circonferenza grazie a tutti per aver visto questo video al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia